Ok, ci siamo. Adesso abbiamo tre lightning talk, dunque tre talk da 30 minuti. Dunque Francesco hai solo 10 minuti per, per dire tutto. Allora, già nell'anno 2000 Francesco aveva realizzato il suo sito web in HTML e CSS. Dunque l'inizio. Ha provato diversi CMS, ma ovviamente ho finito con WordPress. È stato l'ennesimo di chiedere l'assistenza a Wally per, per l'IRO 500, no? come, come quasi tutti di noi. Eh, docente e responsabile Sistema IT, coorganizzatore del Piacenza WordPress Meetup, è oggi qui per parlare dieci minuti di Fumetti Punk, Wendy e Stile CSS. Francesco Riggio. Grazie. Grazie. Allora, questo prende fila un po' da, è un po' una seconda puntata di un talk che avevo già fatto a Bari nel 2019, quindi uso lo stesso personaggio, un po' più veloce, e che affronta un, una fase diversa della sua vita. Prima era lo studio di Wordpress, adesso era che entrava nel mondo del lavoro. Quindi facciamo brevemente, faccio nelle puntate precedenti, visto che c'è stata una puntata precedente per chi l'ha vista nel 2019 a Bari, per chi non c'era lo faccio. avevo pensato a questo talk che è insegnare WordPress da zero a ah, Wendy e i suoi amici, quindi a una classe di, di un'accademia di, un di web eh, nel quale lavoro e a eh, un worker di qualche anno fa appunto ho conosciuto Wendy, è una giovane studentessa di web e WordPress due anni di studi da zero, quindi veniva da una scuola non tecnica non di programmazione fino a usare WordPress in maniera abbastanza avanzata e con le sue prime esperienze con uh, Gutenberg che era già uscito diciamo, quando lei ha cominciato gli studi i blocchi, quindi si è subito appassionata e, e con uh, un metodo di uh, insegnamento che è, mh, è stato primo il mio predecessore questo signore con la barba che è Salvatore Laisa, un bravissimo sviluppatore e docente che ha portato il metodo di Gioca Casabona, che è un ha scritto un libro che era appunto da Wordpress Themes from Scratch, che eh, parlava appunto di come costruire un tema Wordpress partendo praticamente da zero, dal codice PHP. E noi abbiamo utilizzato, eh, utilizziamo ancora questo sistema eh, principalmente, perché eh, permette proprio di venire a conoscenza, eh, noi riteniamo, dell'HTML, col CSS, il PHP e tutte le varie cose. Quindi in questi, in questi due anni è arrivata fino a comprendere eh, diciamo addirittura il functions php, che sapete tutti che il sviluppo è una bruttissima bestia, quindi è arrivare a cominciare a mettere le mani anche nel functions php con i diversi linguaggi che contiene Wordpress, che sono l'HTML, il CSS, il JavaScript e ovviamente, php e il suo database, MySQL. Quindi una volta finiti gli studi, la seguiamo un attimo, Prendiamo lo spunto per eh, iniziare un apprendistato presso un'agenzia dove si trova tutta il femminile della sua città. Quindi è una città di provincia, non, non siamo in una grandissima città, è un'agenzia diciamo, per iniziare a eh, entrare nel mondo del lavoro. Eh, io Mi sono immaginato un nome ovviamente immaginario, questo è Web Angels, dove eh, le vediamo un po' in azione su cosa fare. In agenzia c'è tanto da fare, specialmente quando in una piccola agenzia dove tutti devono fare un po' tutto, i siti possono essere da modificare, quindi chi ha già un sito, ormai moltissime aziende hanno già un sito, però hanno bisogno di rinnovarlo, hanno bisogno di, spesso viene abbandonato un sito, viene fatto una volta da uno, il classico cugino con 3G, e poi viene abbandonato e va rifatto. O siti da adattare al responsive, al social, eccetera. Oppure siti che, da rifare da capo, e siti da creare nuovi, quindi vediamo velocemente queste tre possibilità eh, ovviamente usando Wordpress. Vediamo il primo caso, che ho chiamato cheap but chic, e bussa all'agenzia il cliente Joy, ha un sito per il suo street track, cioè per i furgoni panini. si chiama Bitburgs, l'ha appena riverniciato il suo furgone d'arancione, e quindi vuole modificare i colori del sito, però come ci immaginiamo è un cliente con poco budget. Il sito di Joy è realizzato appunto con un piccolo budget, è un, addirittura è stato fatto con un tema gratuito e eh, dato il piccolo budget che mette a disposizione eh, ovviamente Wendy interviene eh, con la sua agenzia ehm, soddisfando il cliente agendo su quelle cose che ha WordPress. WordPress anche nella sua versione base, poi se parliamo dell'ultima versione ancora meglio, anche nella sua versione base, anche nei temi gratuiti, hanno comunque dei tools che permettono di realizzare quello che Joy chiede, cioè cambiare i colori, cambiare la palette, e andare a selezionare i colori tramite strumenti di WordPress, oppure anche intervenendo addirittura sul CSS, intervenendo sul codice e immettendo del CSS aggiuntivo. Quindi un'operazione molto veloce e col nuovo uh, editor che da beta è diventato ormai col 6.2 ufficiale uh, si può cambiare l'aspetto del, del sito addirittura creando delle skin non so se avete visto i configurazioni nuove con il file json dove si può intervenire uh, io ho cominciato un po' a giocarci, a provarlo e lo apprezzo tantissimo ovviamente c'è magari la strada da fare è un completo sconvolgimento della struttura dei temi WordPress, quindi ci sarà un po' di strada da fare nel, nel futuro, però permette addirittura di fare delle skin e intervenire sulla palette dei colori direttamente nel eh, tema gratuito e eh, di default di, di WordPress. Quindi può intervenire, addirittura se fosse il, il, la nuova versione, può intervenire velocemente con, facendo l'azione che chiede Joy. Quindi questo è un po' il primo esempio basso budget con una bassa richiesta e una cosa veloce da fare. Il caso 2, saliamo un po' come, come budget e come, come richieste, l'ho chiamata Be restyled, noterete che c'è un piccolo filo conduttore musicale, e abbiamo, squilla il telefono, Marchi, un nuovo cliente, vuole rinnovare a un sito di giocattoli horror, Pines, siti di giocattoli horror sono all'ordine del giorno, sono comunissimi, e a questo punto interviene la grafica delle web angels, che chiameremo Scina, si mette al lavoro, Vuole fare un po' più di cambiare un colore, vuole fare un rinnovamento. In questo caso, avendo anche un po' più di budget, si acquista un tema premium, più moderno di quello che magari usava, eh, si attua quindi le idee grafiche di Scina, che è la grafica dell'agenzia, e eh, qui creiamo un child team, quindi permette di, eh, creando un tema child, intervenire e facendo delle configurazioni, delle personalizzazioni, che una volta aggiornando il tema eh, non vengono perse, quindi lavora in cascata al nostro tema. E crea uno style CSS mirato e dei nuovi template per la home e un catalogo prodotti. Quindi eh, permette questa azione con il child di intervenire poi eh, Wendy per fare una, ovviamente una personalizzazione più avanzata rispetto al caso che avevamo visto di Joy. Il caso 3, Don't Be Buried, se non seppelliamolo, eh, abbiamo Johnny, questo altro cliente eh, che assomiglia sempre a qualcuno che qualcuno conoscerà, eh, dirige la Pet Asylum, è una clinica per la cura di animali. Eh, il suo sito è lentissimo, è come se fosse posseduto da uno zombie, quindi è veramente un sito che si trova lentissimo e eh, per la sua attività è disposto anche a spendere un po' di più. E quindi vengono proposte: Wendy propone al cliente un tema più snello, usava un tema molto pesante, si accorge, e per esempio una delle possibili strade è partire da un tema cosiddetto starter, cioè un tema, o chiamato a volte anche skeleton, un tema con alcune funzioni di base molto limitate, in questo caso understrap ha dentro alcune funzionalità, per esempio di Bootstrap, che è un framework CSS, e uh, propone anche un'altra un azione, non da sviluppatrice ma un'azione diciamo professionale fare un contratto di manutenzione costante, questa è una delle cose che spesso il cliente non tiene in considerazione, che il sito va Seguito, cioè va fatto un contratto in cui periodicamente anche poche ore all'anno o al mese se fosse, eh, però una manutenzione tecnica è della causa che poi molti siti a volte vengano abbandonati, perché al cliente andrebbe fatto capire che un sito non si crea e basta e non si vende, ma si deve portare avanti. Con un contratto di manutenzione costante si potrà monitorare per esempio le prestazioni del sito e vedere quali sono i, le, le cose che possono essere corregge, corrette. Dal punto di vista qui restiamo nell'ambito diciamo, CSS e temi, per esempio appunto, fare un, questo tipo di uh, tema un po' più leggero può essere una soluzione. Poi altre soluzioni può essere un backup professionale, un server dedicato, PHP aggiornato e qui uh, sono argomenti che possono esserci. Allora, eh, un'altra cosa che si può fare è con SAS, possiamo trattare il CSS con SAS, eh, Bootstrap è basato su SAS e possiamo, per esempio, ridurre di tantissimo partendo dai codici sorgenti, togliendo tutte le cose che non, andrà, che non, non serviranno. L'ultimo caso è, abbiamo questo Believe in Miracles, entra questo principe di D che vuole un sito turistico, chiamato Rockaway Way Beach, ha un emirato ricco di spiagge e petrolio, Qui il budget sale vertigionosamente. Creano un piano marketing tecnico che soddisfa i principe DD. Il budget permetterà di progettare un sito di whoppers di qualità. I punti chiavi, avendo un buon budget a disposizione, è un tema custom personalizzato: SAS, grid, CSS e Flexbox usati ehm, con criterio. Github con staging and esploy, custom blocks e patterns. E una progressive web app per i dispositivi mobile. Quindi qui stiamo sparando. e suona la sveglia era solo un sogno purtroppo questo cliente non è mai entrato e niente miro niente budget a 6 0 eh, concludo velocemente sappiamo che spesso dobbiamo avere a che fare con ben altri clienti cliente che vorrei un sito e commerce come amazon 300 euro bastano e per domani è pronto eh, mi mettete nella home un bel tasto entra che belle ragazze mi fate lo sconto e però bel sito per averlo fatto delle ragazze, altre classiche frasi che possono uscire e posso pagare in visibilità bellissimo, le foto le faccio io con il cellulare, che, che problema è mi raccomando a Natale la neve che scende, l'effetto neve sempre molto richiesto basta ho finito grazie a tutti voi e vi lascio con questo grazie Francesco Grazie. E grazie a Wendy grazie. piccolo regalo da, da noi ci saluta da casa Wendy, okay. da casa. piccolo regalo da noi grazie, grazie, grazie per il tuo talk e uh, andiamo subito avanti con il prossimo se grazie. ci sono domande grazie. Francesco è ancora qui in giro dunque, non giro. dimenticare i turbici, no, ok grazie grazie, <ride> grazie.